Cominciato? Ho cominciato con gli elettromedicali, eh, fino a, poi a fare le carte, mi sono da decina d'anni, ho iniziato con mio padre, mi ha iniziato lui a lavorare con gli elettromedicali e poi con Fabrizio eh, ci siamo immersi nel mondo delle carte. Ma era già un lavoro che pensavi di fare, vista l'esperienza con tuo padre, oppure... Ma ho iniziato, inizialmente il mondo delle cappe era molto piccolino, quindi okay. andavo io e Fabrizio in giro a fare una due cappette. e non pensavo che andavo sui, sui carte, inizialmente lavoravo con i detti medicali, non faccio lavoro. Okay. Okay. E comunque, visto che sono tanti anni che lavori alla ah, techno, hai visto come tu seguirti di collega ovviamente? Sì, ho perso no. <ride> Ok. E C'è un, un episodio in particolare che magari ti ricordi in questi anni di lavoro? In sì. particolare? Che tipo di episodio? Un episodio lavorativo che ti è rimasto impresso oppure un collega magari che ti è rimasto impresso? Eh, oddio, sì. diciamo che quello che oggi è rimasto il più fedele a tutti è Balilo. È storico. <ride> è storico. Per adesso devo capire un po' a tutti, quindi speriamo che i nuovi collaboratori ci accompagnano da poi ai prossimi anni. anni C'è qualcosa che vorresti migliorare all'interno dell'azienda? Ma diciamo che l'idea poi un po' comune, mia e mio padre di è quella di creare il più possibile gruppo. Quindi il più possibile lo staff. Proprietà proprietà. Non che non sia così, però migliorare è un po' più quello che possibile. Ma il motivo principale, è comunque secondo voi, un gruppo più unito? Migliora anche la qualità del lavoro oppure? Sicuramente sì, perché appunto poi si va tutti nella stessa direzione all'inizio, dell'azienda e sì. Sì, Ok, va bene. Grazie a tutti.